Ciao ragazzi, bentornati. Allora, dopo aver pubblicato il mio corso su Fretless, l'ho abbandonato un po' lì a riposo e sono tornato a fare lezioni con Fret. Allora, oggi voglio proporvi un esercizio giochino, forse divertente, forse no, però eh, mi è venuta questa idea e la volevo proporre, poi non so se sarà utile. Comunque è quella di prendere. Eh, qualsiasi idea, quindi un riff, un groove, un fill, un arpeggio, una scala, eccetera, e eh, fare una semplicissima base, potete scaricare anche dal mio sito, e utilizzare questo, eh, uno dei, dei, dei tanti programmi che ci sono per regolare la velocità delle basi, se avete questo è il migliore, provo a condividere un attimo lo schermo, eccolo qui, se avete questo, che è un ottimo, ottimo, ottimo programma, andate su play, ovviamente eh, avete aperto la, la base, speed up scegliete da che percentuale partire, se sono 100 bpm diventeranno 80 bpm e ogni giro quanto eh, volete che aumenti di velocità, in questo caso 10 per arrivare a 110, quindi parto da 80, 110. Eh, torno io? Sono io, sì, ok. Eh, L'idea è quella di lavorare quindi su più fattori, la velocità, eh, la, la conoscenza della tastiera perché si cambia accordo, si può cambiare diteggiature, eh, si può lavorare anche su... Eh, ovviamente sulla precisione ma anche sull'uniformità de del suono, essere più eh, diciamo con meno sbalzi di volume eh, possibile, insomma più lineari possibili. Per fare questo io mi registro utilizzando logic e poi analizzo le varie cose che mi interessano, quindi appunto eh, volume, precisione, sul timing, eccetera. Allora, questa volta ho preso, fatto, faccio contento il mio amico Antonio, che mi dice sempre, fatti un po' di pubblicità. Allora ho preso un, un esercizio tratto dal libro di Giacomo, eh, dove parlo dei cliché, e ho preso un groove, che ho scritto ovviamente in stile suo, eh, ma questo esercizio si può fare, appunto, come dicevo prima, con tutto. Cioè, si può fare anche semplicemente... Eh, dico ok, voglio studiare tutti gli arpeggi di settima, la parte. Faccio l'arpeggi sul timing, eccetera. Non vi ho detto la progressione di accordi. Allora sono due battute di Si bemolle settima, di Si bemolle maggiore con, con La bemolle, con la settima minore. Due battute di Si settima, Si re diesis fa diesis la, due battute di Do settima, Do mi Sol si bemolle. 2 di re bemolle, re bemolle fa eh, la bemolle, do bemolle chiamiamolo sì e va eh, sono 2 4 6 8 battute poi riparte a 10 bpm di più o almeno io l'ho impostato così eh, ho preso questo riff questo groove che fa così allora lentamente parto ovviamente da si bemolle settima Po... Una volta poi fatto il giro passo si settima e faccio la stessa identica cosa. vorrei bemolle settima e poi riparto a velocità eh, più elevata dal si, settima, dal si bemolle settima allora, ovviamente. Io ho preso questo groove perché eh, ci stava bene diciamo con questa base. Comunque, eh, come dice sempre: appunto, Antonio. Fatti un po' di pubblicità bene. Potete prendere questo oppure lo potete semplificare all'inizio, magari togliendo le ghost. Eh, lo potete modificare, potete prendere un altro groove, eccetera ma l'idea di, di base è questa, quindi se ne avete modo eh, crearvi una base che cambia velocità e lavorare su, sulla precisione anche perché, non so se vi è mai capitato, ma se vi capita di fare un live con un batterista che parte un brano in un brano a 80 bpm e finisce a 130 a me sì, bisogna essere anche svegli quindi essere pronti a tutto. Insomma, questo ci fa bene perché ci aiuta. Ovviamente, dobbiamo ascoltare la batteria. In questo caso, non abbiamo un click, abbiamo una batteria. Anche se è una base che aumenta, eh, anche se qui aumenta di, di scatto. Ma c'è anche la funzione per aumentare gradualmente. Molto utile. Allora, andiamo a provare questo esercizio vediamo che viene fuori con la base che ho fatto io I'm sorry. cos'è è venuto fuori, però poi lo andiamo a, a rivedere. Anzi, vi faccio vedere subito come faccio io di solito. Vediamo se riesco a rigirare. Ci Devo prendere ancora un po' la mano, questa cosa qui. Questa è la mia traccia praticamente. Eh, ora, però, sto registrando e non si può. La vedo dopo. Una volta che, che pigio, stop la apro e l'ingrandisco e vedo quanto sono stato preciso no io sì, eh, in realtà questo, questo, questa è un'idea che potete eh, applicare diciamo, su tutti i tipi di esercizi qui praticamente si lavora molto sulla mano destra, sulla resistenza, sulla precisione ma si può fare un po' su tutto eh, una cosa fondamentale eh, quando si arriva poi specialmente a velocità elevate ognuno avrà i suoi obiettivi i suoi limiti eccetera eh, è la postura ci dovrei fare una lezione a parte ma eh, ve l'accenno perché la cosa eh, principale la, la, la prima cosa che insegnano qualsiasi strumento quelli bravi quelli intelligenti è la postura per il pianoforte per la chitarra per il contrabbasso per l'arpa e noi uguale dobbiamo avere dobbiamo essere rilassati sia che suoniate a sedere o in piedi anche ad esempio eh, l'altezza del basso quando si sta in piedi è fondamentale eh, dovete trovare il modo eh, per poter suonare senza eh, tensioni senza fatiche eh, inutili insomma quindi concentratevi per fare questi esercizi e comunque tutto quello che studiate su, per prima cosa su appunto su essere eh, stare con la postura giusta quindi eh, io intendo anche le braccia molto rilassate quando si aumenta di velocità si tende a eh, irrigidire i muscoli i nervi e essere più sprecisi di conseguenza se invece riusciamo piano piano a stare sempre totalmente rilassati lo so che non è semplice ci vuole pratica eh, però possiamo poi arrivare puliti diciamo a velocità anche più eh, consistevoli consistenti che cavolo ho detto <ride> eh, quindi eh, altra cosa un, anche qui voglio farci una lezione la respirazione eh, come in tutte le cose prendiamo spunto da cantanti e loro ci insegnano eh, che la respirazione non è fondamentale è vitale eh, dobbiamo prendere spunto anche da loro pure ai batteristi io il mio batterista storico mano che se mai vedrà questo video lo saluto eh, Manuel è uno di quelli che eh, fa veramente tanto tanto esercizio per la respirazione e ci fa tanto tanto caso mentre suona eh, ovviamente suona uno strumento diverso da noi è tutta un'altra cosa però io ho preso tanto spunto da lui perché io sono tantissimi anni si suona insieme e tra prove e live non so quante migliaia di ore abbiamo suonato insieme e spesso lo sento come respira tra uno scambio e l'altro, eh, eccetera. E questo mi è stato molto utile. E io sulla respirazione, poi, ovviamente, ripeto, diventa una cosa, un automatismo. Quindi, come respirare ne, ne, nella normalità, non è che si sta a pensare, ok, ora respiro, ora no. E bisogna farci caso all'inizio, poi anche cantanti, anche Ornella Vanoni. Eh, tra una canna e l'altra, vabbè. <ride> eh, sta dopo 90 anni che canta a pensare con tutto il rispetto. Eh, io l'ho anche vista live, ci mancherebbe una battuta. Eh, non è che sta a pensare dopo tanti anni che canta ora respiro, ora no. Sono cose che vengono automatiche. Chiedo scusa a Ornella, ma non era <ride> voluta. Eh, quindi, io ad esempio quando... Quando suono, cerco di evitare eh, respiri corti. Queste sono cose credo soggettive. Eh? Non è che ho mai preso un corso di respirazione. Sì, forse quando ero bambino di canto ma non è andato a buon tempo. Eh, quindi tendo a fare respiri più profondi. E meno frequenti diciamo, quindi se devo fare un esercizio tenderò a, a respirare diciamo meno, meno volte perché eh, la respirazione mi manda un po' fuori da, dal tempo diciamo così, quindi meno respiri faccio e più sono, però questo, ripeto, il mio modo di suonare eh, però cercate di, fa di farci caso e cercate di capire come respirate voi mentre, mentre suonate che non è scontato saperlo e averci fatto caso e eh, provate magari a vedere se respirando appunto eh, a frequenze più, diciamo, a intervalli più ampi migliora la cosa o no eh, a me ha aiutato tanto, quindi respirare prima ero più, non col fiatone, però diciamo col respiro un po' affannato, insomma, questo non giovava certo a, alla mia pulizia nel suonare, quindi vi volevo dire altre cose, ma mi, mi sono passate di mente, scaricate tutto, pdf, basi, eh, scaricatemi anche il furgone, tutto, scaricate tutto qui al link, e poi ci vediamo al prossimo video